Sì Presidente, visto che le dichiarazioni Zingaretti sono di oggi, dove per la seconda volta, la prima volta il 10 gennaio e oggi per la seconda volta eh, dichiara che Roma necessita di una discarica, è urgente e anche eh, tempestivo trattare oggi questa mozione, perciò per noi non è rinviabile. Grazie Presidente.